Le ah, diciamo, università sono state assegnate alla campagna nel, nel marzo del 2016 e noi in realtà già prima del, de, dell'assegnazione abbiamo avuto una visita della FISU perché ha molto apprezzato il nostro Ateneo e la nostra impiantistica sportiva. Noi nel marzo diciamo, del 2016, quindi ormai tre anni e mezzo fa, decidemmo e quando dico decidemmo dico tutto il nostro corpo accademico, il Consiglio di Amministrazione e Stato Accademico di investire sull'Università, di, di ospitare la scherma. E per ospitare la scherma era necessario eh, ampliare quella che era la nostra offerta infrastruttura sportiva perché oltre noi abbiamo a Baronissi soltanto un palazzetto dello sport e una palestra abbiamo dovuto ristrutturare il palazzetto dello sport e la palestra e abbiamo dovuto creare altri due palazzetti. Ovviamente è un investimento importante, solo in parte cofinanziato dalla regione, abbiamo avuto circa un milione e mezzo diciamo, dall'agenzia regionale, abbiamo investito noi circa 5 milioni di euro perché eh, non solo ovviamente per partecipare alla manifestazione che sicuramente è importante, l'università, ma eh, soprattutto per lasciare al nostro territorio, alla nostra, alla nostra comunità studentesca e di docenti un patrimonio infrastrutturale importante che sarà di, di, eh, disponibile dopo il 14 luglio, perché dopo il 14 luglio noi saremo sicuramente un punto di riferimento per la scherma a livello eh, nazionale, avere tre, tre palazzetti da poter utilizzare simultaneamente con otto, eh, Pedane per ciascuno, diciamo così come da prescrizioni internazionali, non, non ce l'ha nessuno e al contempo, però, questi si tratta di palazzetti polivalenti perché, una volta smontate le pedane, possono servire a tutti gli sport. Eh, la cosa bella è che, da noi, diciamo, l'università è all'interno del nostro campus, quindi, noi facciamo vivere ai nostri studenti e tutta la nostra comunità eh, questo tipo di esperienze. E così come è molto bello e molto importante il fatto che abbiamo ospitato nelle nostre residenze universitarie che sono gestite dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio, la Disurc, il villaggio degli atleti. Che ospiterà 1050 studenti universitari stranieri e internazionali. E ovviamente questo è un altro punto di forza perché, ovviamente, a Napoli c'è diciamo, un villaggio che è stato creato di 4000 atleti, ma sulle barche. E io penso che sia molto diverso avere diciamo, un villaggio realizzato su delle barche piuttosto che essere ospitato all'interno di una residenza universitaria. Tra l'altro, loro faranno la vita da campus, vivranno nel nostro campus, mangeranno la nostra mensa. Insomma si vivrà una vera reale, si sta vivendo già perché in realtà l'università da noi è già partito, già ieri c'erano il campo diciamo, di calcio che è vicino alla nostra università e che rientrerà nel circuito universitario che è stato rifatto il manto con finanziamento regionale, l'UNISA Stadium Pasquale Vittoria, eh, già c'erano le squadre ad allenarsi. Questi sono momenti importanti. Legarlo diciamo, fa molto piacere ovviamente farlo in questo momento, è un, chiaramente anche un'eredità diciamo, che io lascio. Perché che ovviamente mi avvio verso la conclusione del mio mandato il 31 ottobre e se dovessi, diciamo, io non faccio mai consigli diciamo, a chi verrà ne interferisco rispetto alle dinamiche interne di selezione del nuovo rettore, però dico se dovessi diciamo, dare un consiglio direi puntiamo, continuiamo a puntare sullo sport come tratto distintivo, continuiamo a puntare sull'internazionalizzazione come tratto distintivo del nostro Ateneo. Perché anche l'università ed è una, una, una profonda attività di internazionalizzazione, qui parliamo di 1500, soltanto di 1.050 studenti di tante università straniere e fare vedere il nostro campus significherà farli diventare i migliori partner della nostra università.